Buonasera, eh, benvenuti a tutti e a tutte ad un nuovo appuntamento degli altri Stati Generali. Eh, stasera in questo panel parleremo di disuguaglianze. Beh, il fatto che la nostra società sia fortemente disuguale non è una novità di questi tempi. Eh, molte forme di disuguaglianza la attraversano e si intrecciano fra loro. In primo luogo la disuguaglianza economico-sociale che è cresciuta negli ultimi decenni e soprattutto dopo la crisi del 2011. Un'altra disuguaglianza fondamentale con cui si intreccia è quella di genere. E la nostra società è ancora profondamente eh, disuguale su questo, sotto questo profilo. E Poi ci sono molteplici altre disuguaglianze, eh, quella legata ad esempio all'origine etnica, in questo pensiamo eh, a ciò che succede negli Stati Uniti ma non solo, anche in Italia, eh, ma anche eh, fra le diverse aree eh, del nostro paese, quindi la questione nord-sud. Potremmo proseguire con eh, altri esempi. Eh, come abbiamo detto, eh, queste disuguaglianze si intrecciano fra loro e si alimentano spesio, spesso reciprocamente. Eh, la situazione, determinateci, eh, a partire dalla pandemia di Covid-19 quest'anno, eh, con il lockdown e la relativa crisi che si sta producendo, eh, il, cui, il, cui, il cui vero volto probabilmente vedremo eh, a partire dall'autunno, hanno approfondito queste disuguaglianze da un lato, ma dall'altro... Eh, le hanno anche portate alla superficie le hanno messe in luce hanno reso visibile eh, ciò che non lo era o lo era soltanto in parte anche se a ben vedere molte forme di disuguaglianza eh, per chi le voleva vedere già, già erano ben visibili bene, oggi cercheremo eh, di parlare di questo tema eh, con molte studiose che si sono occupate di questi argomenti e che innanzitutto voglio ringraziare eh, per aver accettato l'invito a partecipare e le vado a presentare eh, abbiamo la dottoressa Maria Giulia Bernardini, eh, che è ricercatrice in filosofia del diritto dell'Università di Ferrara, la dottoressa Anna Cavaliere, che è eh, ricercatrice in filosofia del diritto eh, del, presso l'Università di Salerno, eh, la professoressa Susanna Pozzolo, che è eh, professoressa di filosofia del diritto eh, presso l'Università di Brescia e eh, la professoressa Chiara Saraceno, che è una sociologa, ha insegnato Sociologia della Famiglia presso l'Università di Torino ed è professoressa presso il eh, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino. Credo di averlo pronunciato male, ma eh, si, si sarà non capito. Non ci sono più, sono troppo ah, vecchio okay. per essere da qualche okay. parte. La notizia che abbiamo, che abbiamo trovato la davano ancora lì. Va bene, eh, io inizierei con la professoressa Pozzolo. E partendo entrando direttamente nel tema eh, delle disuguaglianze in relazione alla questione femminile e le vorrei chiedere una domanda molto veloce, in che modo eh, da, a partire dalla crisi sanitaria e dalla eh, sua gestione emergenziale è emersa la questione di genere? Prego. Grazie, buonasera. Eh, sarebbero tanti diciamo, gli aspetti che potremmo, che potremmo discutere eh, sotto questo profilo, che tra l'altro eh, sono simili anche a livello, a livello internazionale. Eh, in primo luogo ragionando soprattutto sul panorama italiano eh, ci sono stati comitati di esperti al maschile e una retorica degli eroi eh, senza mai parlare delle eroine che sono stati due temi eh, sicuramente presenti e molto evidenti come lei segnalava appunto alcuni aspetti diventano particolarmente evidenti e che però credo continui insomma sia, sia necessario continuare a sottolinearli eh, nonostante il 70% del personale sanitario e di cura sia femminile e che quindi le donne siano le più esposte i dati dell'ONU dicono che il 66% del personale di cura infettato è composto da donne il linguaggio usato in questo periodo ha offerto una rappresentazione tutta maschile si è parlato tanto di eroi, di angeli dottori, infermieri Sarà una deformazione professionale però a me ha dato un certo fastidio. Certo si dirà il plurale maschile comprende anche le donne però le parole contano. E... In questo quadro le donne non sono mai state rappresentate, comparivano in televisione, stavano nelle immagini trasmesse soprattutto quando si trattava di infermiere, via via sempre meno, eccetto la capua eh, che è intervistata da l'ultrooceano e poi come si arrivava agli esperti le donne, le donne sparivano. Eh, però è eh, da dire che non abbiamo esperte, ne abbiamo e come. Eh, se andiamo a vedere per esempio il famoso H-Index, che è, appunto eh, diciamo valuta la capacità di impatto degli scienziati eh, a livello internazionale, eh, a fronte dei 174 punti che ha Fauci, l'esperto eh, americano, e ci sono altri italiani accanto, ovviamente. E, però non troviamo per esempio gli esperti che abbiamo nelle nostre task force e che stanno eh, a darci le ricette in televisione, che sono ben sotto il 50, mentre avremmo diverse scienziate top italiane con un H-index ben superiore a 50 che non sono mai state coinvolte. L'esclusione delle donne, come diceva anche lei, non è, è una di quelle nuove diciamo, disuguaglianze, è una costante, è una costante che è diciamo favorita da una struttura ancora patriarcale eh, della società eh, però il gap che eh, continua ad esserci non può essere più pensato come una distrazione eh, non può essere le misure non possono essere per rimediare non possono essere pensate come un lusso diciamo per i momenti di ricchezza si tratta di una questione persistente che eh, in certe occasioni come in questa effettivamente diventa particolarmente evidente e fastidiosa eh, il documento dell'ONU eh, sull'emergenza e la parità di genere individua come prioritarie alcune misure, fra le quali esattamente la partecipazione in equa rappresentanza delle donne nei board decisionali. Il report riconosce come l'impatto del Covid-19 sulle vite e l'economia, le scelte, delle donne sarà assolutamente sproporzionato e pesante rispetto a quanto sarà per gli uomini dato che le donne guadagnano meno risparmiano necessariamente bene in ragione della subordinazione di genere hanno lavori spesso meno sicuri partecipano al mercato informale dato questo quadro insomma, è chiaro che le maggiori difficoltà di accesso anche a forme di protezione sociale saranno eh, saranno evidenti, eh, le donne sono anche la maggior parte delle famiglie monoparentali che sono tipicamente eh, diciamo, quelle poste nel, nel luogo di maggior vulnerabilizzazione delle persone è chiaro che saranno quelle che mh, più difficilmente assorbiranno lo shock economico che sicuramente farà seguito diciamo, a quello che stiamo vivendo eh, in questo periodo Sempre ragionando in tema di eh, salute, sanità e diciamo il mondo che ci gira intorno, un aspetto importante su cui porre attenzione è la riallocazione delle risorse, sia nel momento della crisi sia eh, successivamente. Eh, un aspetto che mi è sembrato interessante, eh, se poi parlo troppo mi blocca lei chiaramente, un aspetto eh, che mi è sembrato interessante è andare a fare una serie di riflessioni in relazione alle esperienze per esempio dell'Ebola o dello Zika o eh, di altre diciamo, eh, situazioni eh, forse non così gravi a livello mondiale ma sicuramente gravissime a livello locale. E, eh, per esempio nel caso dell'Ebola si nota come tutta una serie di misure hanno pesato fortemente sulle donne anche perché per esempio gli interventi a sostegno eh, dell'economia e della ripresa eh, sono stati mh, prettamente indirizzati all'economia formale dove normalmente purtroppo appunto, queste donne eh, erano escluse quindi chiaramente rimanevano prima colpite dalla crisi e poi dalla mancata, eh, dalla mancata aiuto in pratica. Il punto è che la dimensione di genere è un fattore imprescindibile, ormai mh, direi che eh, è veramente, tutte le analisi ce lo dicono, no? eh, non considerare il fattore di genere eh, a questo punto significa solo voler sfruttare un meccanismo patriarcale per rimarcare un gap, è esistente. Si tratta di un problema che comunque continua a porsi, per esempio anche osservando il caso dello Zika in America Latina, particolarmente in Brasile, nonostante si sappia che questo tipo di virus incide soprattutto sulle donne e in particolar modo sui feti, eh, non sono state accentuate o, o diciamo, eh, rafforzate le misure di autonomia delle donne, eh, della loro capacità decisionale, soprattutto in ambito riproduttivo, tenendo conto appunto delle, delle difficoltà che creava questo tipo di virus. Eh, ricerche evidenziano addirittura che quando ci fu l'infezione eh, N1H1, eh, fra il 2009 e il 2010, un 27% della crescita dell'infezione fu connesso al fatto che persone, appunto in condizioni economiche eh, disagiate, avendo necessità di eh, lavorare e non avendo copertura sanitaria, andavano appunto nonostante la malattia eh, in giro e quindi chiaramente questo ha determinato un aumento del, eh, del tasso epidemico. E, e questo è, è importante da tenere in considerazione perché eh, questo rischio epidemico non si ferma con i muri alla frontiera, no? Cioè è qualcosa che coinvolge l'intera popolazione, non è qualcosa che rimane connesso solo a, a piccoli gruppi. E anche in questo caso, anche in queste statistiche, nuovamente si nota come la maternità è un elemento che pesa in modo particolare, perché al fondo della classifica appunto del, delle persone in condizioni di vulnerabilità troviamo le madri single, no? e quindi nuovamente e paradossalmente abbiamo una situazione in cui le donne sono da una parte il fronte diciamo, della pandemia, ma non sono pienamente incorporate né nei dati né nella sicurezza sanitaria e abbiamo visto neanche nelle task force, sebbene in tutta una serie di situazioni potrebbero essere invece proprio i soggetti che prima di altri individuano possibilità, segnali di allarme e eh, diciamo potrebbero indirizzare le politiche di, eh, di intervento. Allora eh, quello che mh, è importante o sarebbe importante insomma, sottolineare è come anche i fenomeni ehm, giuridici in qualche misura eh, rischiano di mantenere le donne in una condizione di vulnerabilità grazie a apparati disciplinari rafforzati da regole culturali che appunto incrementano questa eh, subordinazione di genere. Se vogliamo parlare di uguaglianza su questo occorre incidere, è eh, il punto diciamo, centrale sul quale non è possibile eh, mollare, diciamo così. Bisogna capire che questo tipo di problema è un problema strutturale, cioè non è un problema, eh, come dire, momentaneo, è una struttura che continuamente produce questi effetti. Per esempio, guardando i dati eh, che vengono da alcune analisi, il lockdown ha già determinato una serie di problemi sulla produzione scientifica delle scienziate. Mh? Perché? Perché? che tipicamente si ritrovano in casa a dover svolgere una serie di compiti eh, appunto di cura che eh, non vengono svolti eh, dai compagni, dai mariti. Ed è interessante notare che questo non accade per i padri. Quindi eh, eh, si nota eh, proprio come ci sia un rapporto stranissimo fra l'essere madre e l'essere padre. No? Gli uni, gli uomini, hanno un vantaggio. E le donne invece si ritrovano una sorta di Zavorra, una Zavorra che produce chiaramente una serie di distorsioni sociali eh, di vario genere, ma ci dimostra proprio come abbiamo, viviamo in una società che sembra una piramide invertita, dove le cose importanti vengono messe di lato, sostituite diciamo, da, da, così, da aspetti, se vogliamo, più effimeri, e eh, invece appunto, andrebbe, andrebbe ribaltato. Tra le cose che ho letto, una cosa che a me è piaciuta molto è stato un post che vi leggo e diceva, la, era in inglese ma ho tradotto, la prossima persona che twitta su quanto sia stato produttivo Isaac Newton mentre lavorava da casa si vedrà recapitato il mio bambino di tre anni. Perché obiettivamente cioè, queste, questa diciamo, retorica dello stare a casa e fare torte non, è, non corrisponde esattamente no, alla vita delle donne. E però un aspetto da notare, proprio perché stiamo parlando di una struttura, è che questo mancato balance, diciamo così, familiare, non è una questione né di classe né di livelli di istruzione, perché è trasversale, appunto, è strutturale. La clausura sicuramente accentuerà questa disuguaglianza, eh, vedremo se eh, il mondo accademico ne terrà conto e come, eh, se non lo farà sicuramente, diciamo, Accentuerà appunto i fenomeni di disuguaglianza e in qualche misura aggraverà quello che secondo me è diciamo un, un pregiudizio che passa però attraverso la retorica del merito, no? perché poi c'è nel mondo accademico in particolare questa idea dell'essere tutti uguali dal punto di vista del merito, ma in realtà ci sono delle condizioni dietro che ci portano dove siamo insomma. Chiaramente eh, le condizioni, come appunto eh, sto dicendo, di disuguaglianza che si creano in una situazione come questa incidono su uno stato preesistente, quindi necessariamente non fanno che accentuare no? le misure, le, le, le disuguaglianze e le, le ragioni di difficoltà che già erano presenti. Eh, sicuramente quella economica è quella che Prima di tutto salta gli occhi perché è stato fin da subito evidente che il lockdown era una misura per chi riusciva a permetterselo, no? perché bastava guardare in certi luoghi del mondo ed era evidente che non era possibile restare chiusi in casa se si voleva continuare a sopravvivere quindi chiaramente le ragioni diciamo, della vulnerabilità in questa situazione non fanno che aumentare. Uh, un aspetto che mi è parso interessante sempre in tema di genere e di salute sul quale avevo dato un'occhiata un po' più approfondita ehm, è relativo alla ehm, riallocazione appunto di alcune risorse in particolare eh, mi aveva così chiamato un po' l'attenzione eh, questi interventi normativi sul bloccare eh, tutta la questione degli aborti negli Stati Uniti in alcuni in alcuni stati degli Stati Uniti non, non in tutti, no? perché appunto eh, definiti come misure non necessarie e urgenti Grazie um chiaramente sotto il profilo diciamo, de, de, della salute la pandemia eh, ha determinato una serie di, di difficoltà, di diminuzione dei servizi standard, no? ce ne siamo accorti tutti quanti chiaramente eh, però eh, come dire, i fattori che incidono possono essere un po' diversi e qui eh, l'esempio statunitense mi sembra interessante perché da una parte abbiamo quel report dell'ONU, cui facevo prima riferimento, che ci parla di 18 milioni di donne che tra America Latina e Caribe si concentrava su questo il report non hanno avuto accesso ai eh, moderni contraccettivi dall'altra abbiamo dei governatori statunitensi che appunto bloccano non solo gli aborti chirurgici ma anche in taluni casi quelli medicali no? e quindi come dire che non necessitano del de, de ricovero perché ritenuti appunto non necessari e urgenti ora è chiaro che la possibilità credo di decidere eh, se portare av avanti o meno una gravidanza è un elemento assolutamente centrale dell'autodeterminazione eh, delle donne come gruppo e di ciascuna donna chiaramente. Altrettanto in dubbio mi pare che un paese minimamente civile debba garantire una pratica abortiva sicura che è ovviamente time sensitive perché va fatta entro un certo periodo di tempo. Negli Stati Uniti ci sono anche, diciamo, diverse normative che mh, consentono, diciamo, eh, interventi in momenti diversi, ma più andiamo avanti sicuramente più è pericoloso anche per la donna, no? Perché è un certo tipo di, eh, di intervento. Su questo hanno insistito molto, per esempio, le associazioni ginecologiche ed ostetriche, cioè non è che mh, e, e una serie di, diciamo, di ordini si sono mossi in questa direzione, ma... E' da sottolineare anche che paradossalmente in una situazione pandemica è molto meno pericoloso un aborto che una gravidanza. Una gravidanza porterebbe la donna comunque in una condizione relativamente, di, ma di immunodepressione, la porta continuamente nei centri per i controlli e quindi la porta in quei luoghi dove questi stanno dicendo di non consentire l'aborto affinché possa stare lontana da lì e non essere infettata dal virus. È chiaro che la misura paternalistica è assolutamente infondata, non, non regge, regge l'argomento. Professoressa, la interrompo perché ha, ha aperto un, veramente molti temi e su uno di questi poi eh, le farò una domanda dopo e, no, volevo sottolineare una cosa molto interessante che ha detto lei eh, all'inizio proprio eh, del fatto che si parlasse, che, che la retorica di questa pandemia fosse tutta al maschile e, io, io L'altra cosa che ho notato è che oltre alle donne, l'altro grande rimosso di questa pandemia siano stati gli operai, soprattutto dai discorsi eh, di Conte, in cui ringraziava tutti, ma appunto sempre al maschile e mancavano sempre le donne e gli operai, ho, che erano poi, eh, era un'altra di quelle categorie che, era sempre, eh, che ha lavorato sempre, che non si è mai fermata e che ha consentito eh, di andare avanti. Va bene, la ringrazio e andrei avanti. Grazie. Passerei alla professoressa, alla professoressa Saraceno... E sono stati aperti appunto molti temi eh, io cercherei di, di non trarci un po in alcuni aspetti eh, lei si è occupata eh, a lungo di sociologia della famiglia eh, le vorrei chiedere eh, come la pandemia e, e il lockdown e la crisi e tutte le ripercussioni eh, socio economiche che si produrranno eh, che tipo di, come incideranno nelle, nelle, disugu nelle disuguaglianze in relazione ai rapporti di genere, nella divisione e nel carico del lavoro di cura della famiglia. Eh, ma le chiederei anche eh, come queste disuguaglianze si, si mostrano, eh, emergono all'interno del medesimo genere, quindi eh, fra donne di stati, so di stati sociali diversi. Eh, quindi le lascio la parola. Sì. <ride> Grazie, Beh, se facciamo l'elenco di quelli invisibili io direi anche i bambini, i ragazzi e gli adolescenti di eh, entrambi i sessi con una particolare, invisibili nella narrazione ma anche nel trattamento, ancora stato più grave nei loro casi con una particolare dimensione di genere perché in alcune delle famiglie più modeste in cui eh, magari i genitori Entrambi, in cambio un unico presente eh, doveva andare a uscire, cioè lavorava fuori perché faceva parte della, de, delle attività definite essenziali, Io non sto parlando solo dei medici ma pensate alle commesse per esempio di cui non si è mai parlato, eh, che erano piuttosto a rischio anche loro eh, allora in queste famiglie è capitato, ci sono dati soprattutto in alcuni di origine migratoria che sono state le bambine, le ragazze quelle che hanno, sono subentate nella cura visto che i fratelli erano a casa cioè che i loro fratelli e sorelle erano a casa eh, quindi ci eh, sono proprio anche dei dati che mostrano come in Parte, il non aver fruire della didattica a distanza oltre a tutti i motivi dovuti alla mancanza di risorse, alla mancanza di strumentazioni, alla mancanza di capacità, nel caso di, di ragazze, di condizioni familiari modesta e spesso anche di origine migratoria, è stato anche il fatto che dovevano eh, eh, occuparsi degli altri fratelli della casa cioè occuparsi di tutto perché i genitori erano fuori mentre i fratelli e sorelle erano a casa 24 ore su 24 quindi c'è una dimensione di genere che non tocca solo le adulte non tocca solo le ricercatrici universitarie eccetera e tocca fin da piccole fin da piccole. Eh, le bambine e le ragazze, eh, con effetti poi sulle loro chance anche di vita, di, di, di, eh, se, se perdono la scolarità, se sono, vengono disamorate o disincentivate, o comunque non sostenute nell'accesso nell all'istruzione. Eh, rischiano davvero grosso di essere tagliati fuori da moltissime opportunità di poi poter decidere su di sé che vita vogliono fare e così via tornando alla sua domanda su cosa è successo nelle famiglie beh intanto non ho nessuna famiglia è uguale alle altre quindi è un po' difficile dirla così eh, C'è eh, non è solo una banalità ma il, nel senso che non è stato sufficientemente riflettuto, salvo da chi lavora sul terreno, eh, sul fatto che eh, dire state a casa non era lo stesso non solo c'erano quelli che dovevano uscire comunque perché dovevano andare negli ospedali a lavorare o nei supermercati o nelle aziende che hanno continuato a produrre e così via ma anche per chi era chiuso in casa e doveva stare a casa eh, non era la stessa cosa vivere in 100 metri quadri in due o in 30 metri quadri in 5, ecco come succede, quindi dal punto di vista della gestione familiare, della vita quotidiana, 24 ore su 24, questo non, non, non, non, non è abbastanza visibile e percepito che cosa vuol dire in abitazioni sovraffollate, è stata una cosa pesante per quelle famiglie in generale nei rapporti di coppia nei rapporti genitori figli nell'esperienza dei bambini eh, altro che fare le torti passare amorosamente allegramente tempo ritrovato assieme è stata una cosa durissima eh, per, eh, beh, senza balconi a volte buia cioè, ci sono ormai delle ricerche anche sugli effetti su i bambini di questo in generale, anche quelli più, più fortunati, ma insomma per effetti pesanti, sia sulla salute, anche sull'aspetto psicologico e sui genitori. Eh, certamente c'è stata in molti di noi la speranza che almeno in quelle famiglie in cui entrambi era, lavoravano da casa, eh, o comunque erano in casa, non doveva in casa cambiasse qualche cosa nella divisione del lavoro familiare i dati ovviamente ci sono alcune ricerche che hanno fatto eh, dei sondaggi proprio in tempo reale anche su campioni rappresentativi a livello nazionale anche se piccoli una in particolare che è stata fatta da un gruppo di economiste Collegio Carlo Alberto qua a Torino, eh, ha trovato che eh, sì, qualcosa è successo. Quindi c'è una, una notizia buona: eh, un, una, la metà circa dei, degli uomini, in, in famiglia in cui c'era una coppia, eh, ha um, aumentato. Il proprio lavoro familiare di cura, eh, di gestione dei bambini, e dei figli e così via. Eh, mi sembra in questa, in questa particolare ricerca mi sia il 55% dei padri. In un'altra ricerca fatta dall'Ipsus, eh, l'Ipsus la percentuale era un po' inferiore, era attorno al 45%, ma comunque diciamo siamo grosso modo sulla metà. I, questo è il dato positivo sono due dati negativi che l'altra metà invece non ha cambiato nulla <ride> quindi siamo sempre eh, ma il dato anche, un altro, un secondo dato negativo è che a fronte di un aumento da parte della metà dei, degli dei compagni è stato un aumento molto maggiore da parte delle donne e queste coppie gli uomini hanno aumentato in cui c'è stato, stato un aumento degli uomini, ma le donne hanno aumentato molto di più. Il gap non solo è rimasto, ma in parte si è allargato. Il gap, cioè lo squilibrio tra quanto fa lei e quanto fa lui. Come mai, mi chiede, uno potrebbe chiedere, hanno fatto molto di più? Perché altro che gestire una famiglia, le pulizie, la cura e tutto quanto. In orari complessi se uno ha anche un lavoro, ma comunque in cui non siamo tutti insieme 24 ore al giorno in casa. banalmente bisogna lavare più spesso i pavimenti no? per dire si sporca molto di più se si è tutti in casa, si mangia anche più spesso quelli che possono permettersi di mangiare. Si possono, possono più spesso perché c'è il piacevole. Come mi, come mi ha raccontato un mio nipote è bello che abbiamo i primi tempi che mangiamo insieme tutti i giorni e quindi c'è questo aspetto piacevole sicuramente ma c'è anche il lavoro aggiuntivo in più eh, la maledizione della didattica a distanza soprattutto, meno male che c'è stata uno dice perché altrimenti tre mesi di nulla sarebbe stato drammatico ma Soprattutto per i ragazzi, per i bambini più piccoli, lì del nido, cioè quelli piccolissimi e anche quelli della scuola materna, hanno avuto poco o niente. E se anche hanno avuto qualche cosa, l'hanno avuto come, dire, come accompagnamento al, ai genitori, ma non come sostituzione. Ma anche e in parte alle medie, chiunque abbia figli o nipoti di quell'età lì. Sa che non è proprio così semplice mettere piazzali piazzarli davanti a un video e dice adesso come mandarli a scuola e poi hai capito tutto e stai attento e fai non è così, non solo perché giustamente la didattica a distanza non copriva l'intero orario scolastico perché stare eh, 5 4 ore davanti allo schermo perché a tempo pieno 8 ore non era proprio il caso al massimo ma hanno avuto una, due, tre ore massimo i più piccoli ma comunque richiedeva un lavoro di accompagnamento. Questo è un sovraccarico e questo spiega perché nonostante i padri abbiano aumentato, la metà dei padri abbia aumentato il proprio lavoro, non, le madri non, ne abbia, non abbiano diminuito il proprio, ma anzi lo abbiano in larga misura aumentato. Forse un, davvero un, un salto c'è stato in quelle coppie, in cui lei che doveva andare a lavorare fuori per esempio era medico e ora è e invece lui poteva o non lavorava affatto o lavorava a distanza in questi in questi casi c'è stata una necessità di avere un'inversione bisognerà vedere comunque sia nel caso in cui eh, no, eh, quando si ritornerà a una certa normalità eh, se questi cambiamenti che ci sono stati, proseguiranno oppure no. Eh, alcuni segnali, non tanto per la, manca la disponibilità degli uomini, ma perché eh, la persistenza della chiusura scolastica insieme alla riapertura di alcune attività e non di altre, eh, pensate al turismo eccetera eh, fa sì che adesso siano molto più spesso gli uomini che hanno incominciato a uscire per lavorare, mentre più spesso le donne stanno facendo, se sono fortunate stanno facendo il lavoro a distanza, se sono sfortunate lo hanno perso eh, o comunque no, non è ripreso se gli va bene sono in cassa integrazione perché eh, le donne sono nella maggioranza concentrate nei settori che non solo hanno ripreso più tardi ma che stanno facendo fatica a riprendere il turismo il commercio quello di piccole dimensioni anche i supermercati cioè i negozi che stanno facendo fatica a riaprire e che comunque magari non possono più impegnare tutte le persone che impegnavano prima. Quindi, le, eh, fronte a fronte quest, di questo squilibrio che è più facile, questo sta avvenendo in tutte le professioni, e siano i lavori maschili tradizionali, ci sono più uomini, ecco, dove gli uomini sono più presenti, quelli che riprendono, mentre quelli le donne o rimangono più a lungo a distanza o proprio non ci sono, eh, lo squilibrio nella divisione del lavoro tra uomini e donne rischia di riaccentuarsi ulteriormente. Non solo, ma c'è, eh, questo è anche segnalato, i dati sono relativi al primo trimestre, quindi figuriamoci adesso, eh, sono relativi al periodo proprio del lockdown, ma comunque che mostrano come gran parte dell'occupazione che si è già persa, riguarda i giovani di ambisessi sessi e le donne di, di ogni età. Quindi è già chiaro che eh, a livello economico l'occupazione che è a rischio per molti, anche per gli uomini, ma adesso, a differenza della, di quanto era avvenuto nella crisi del 2008 dove sono state il, le, le occupazioni maschili a essere più colpite, adesso sono le occupazioni femminili. Se noi sommiamo questo con l'assenza la di, di, di strumenti di conciliazione, perché la scuola è stata chiusa, eh, le attività estive non si sa bene se partono come partono, non solo, ma per esempio nella città dove vivo io, la priorità viene data ai bambini i cui genitori, lavorano entrambi l'unico presente e qui lavorano entrambi fuori casa quindi se tu lavori a casa sono fatti tuoi, o se sei in cerca di lavoro eh, cioè, non puoi perché cioè, il bambino non te lo tiene nessuno tanto questo è anche un, una, uno spregio dei diritti dei bambini pazzesco cioè nessuno ci pensa a questo che i bambini hanno bisogno anche loro di queste cose quindi è questo grosso eh, eh, c'è veramente il rischio di eh, ritornare indietro sul poco che era stato conquistato. E tra l'altro, già nel modo in cui è stato pensato, a me che ho pensato di scrivere quando, quando c'è stata la prima riapertura, non ci avevano proprio pensato che non si poteva riaprire se non si teneva conto del, di chi si occupava dei piccoli. Mm? C'era una visione, anni 50, per cui chi esce andare a lavorare sono gli uomini, i padri che anzi devono andare fuori perché devono guadagnare, e, e, e le donne sono la sussistenza. Perché però nel 2020 questa fosse l'immagine dominante anche dei nostri esperti, oltre che dei nostri governanti, è stato uno shock per, un, per certi versi c'è solo una ministra che ogni tanto alza il ditino e dice no veramente no, le misure pese di conciliazione sono modeste rispetto al eh, massimo un mese di congedo straordinario e che è in alternativa con il voucher piuttosto che a fronte di 3, 5, 6 mesi quanto di assenza di scuola e di servizi eh, di conciliazione quindi il, il rischio è che davvero si cristallizzino soprattutto là eh, dove come dire, il trade-off tra lavorare e non lavorare è meno conveniente, là dove i lavori sono più spiacevoli, cioè che alla fine le donne si rassegnino. Infatti i dati ISTA segnalano che è molto aumentata eh, la popolazione attiva che non cerca il lavoro, si rassegna. A questo sono soprattutto molte donne, anche un po' di giovani di entrambi i sessi. Eh, ho detto, non siamo tutti uguali, non sono tutti uguali gli uomini, non siamo tutti uguali neanche tra le donne. Non solo perché dipende se si ha figli, non ha figli, eccetera. Intende che il lavoro si fa, che si ha, eccetera. E questa esperienza ha anche introdotto, anche per gli uomini, ma soprattutto per le donne, un nuovo tipo di disuguaglianza, che ha le sue ambivalenze. tra chi eh, fa un lavoro che può essere fatto, non solo tra chi faceva un lavoro eh, di, come si chiamava, di, di necessità eh, di, di, e chi no, questa è stata la prima grande differenza: ora che, che gioca, ma anche tra chi poteva, aveva una professione per cui poteva lavorare da casa e quindi non ha perso reddito, non ha, avuto, non ha scorso il rischio neanche di perdere il lavoro, eccetera. Chi invece no, non è io non intendo il lavoro da casa soprattutto nelle condizioni in cui lo stanno facendo e si è fatto nei mesi scorsi uno strumento di conciliazione come sembrano pensare i nostri politici, no perché va bene come strumento di conciliazione se i, bambini, se i ragazzi vanno a scuola, fanno le loro cose, semplicemente rende un po' più... Mh, smooth, un po' meno aspro l'organizzazione ma se deve essere eh, il sostituto di tutti gli altri, se deve essere una cosa della presenza 24 ore 24 su 24 non è come, come ha detto in una ricerca un, un, molte intervistate altro che conciliazione è il doppio lavoro al, al cubo cioè, fatto tutto in contemporaneo non, non in sequenza eh, quindi non in questo però sicuramente poter lavorare a distanza ha garantito la possibilità di mantenere il posto di lavoro e ha garantito anche la, possibilità, la continuità del reddito laddove invece ci sono eh, lavori non considerati essenziali eccetera che non potendo essere fatti Distanza sono persi, valgono, voglio dire, vale dal teatro al, a, alla commessa del piccolo negozio, all'educatrice all eh, nel nido privato, e cioè, queste cose di bravissime professioni che sono fortemente a rischio. E a me è molto colpito, cioè, questa nuova disuguaglianza che eh, in qualche modo cambia un tempo la, di, la distinzione tra lavoro manuale e lavoro in, eh, intellettuale, diciamolo così. Oggi è anche quello che puoi fare a distanza e quindi in qualche modo ti puoi portare dietro e quello che invece eh, o lo fai in presenza o lo perdi. E questo sta diventando una cosa molto, molto pesante e grave. Grazie, grazie. grazie. Ha toccato veramente tutta una serie di temi estremamente importanti, eh, da uno, un tema sul quale io non avevo per nulla ri riflettuto come quello de dei ragazzi eh, e del ruolo nel, nel lavoro di cura eh, dei ragazzi e delle ragazze, eh, o un'altra questione mh, molto importante come quella della disuguaglianza nella condizione abitativa eh, che, che, è che è stata centrale in questi mesi. E poi la questione del lavoro, su cui magari poi torniamo con un'altra un un domanda. E adesso eh, passerei alla dottoressa Cavaliere, eh, che eh, si occupa e si è occupata di, di femminismo, welfare eh, e diritti sociali. E sì. Ha scritto un, un libro di, re, di recente, uscito quest'anno, nel 2020, eh, che si chiama L'invenzione della povertà. E questo per fare un quadro. E, e vado direttamente alla domanda appunto che, che verte su welfare e diritti sociali eh, le chiederei appunto di parlarci del, dello stato del welfare eh, dei diritti sociali ma anche dei diritti civili ma eh, soprattutto illustrando come il femminismo eh, possa contribuire eh, a ripensare il welfare o a rilanciarlo, a ricostruirlo in questa fase dopo i numerosi attacchi che ha subito eh, negli ultimi <coughs> anni eh, le passo la parola, grazie Grazie, grazie mille Alessandro. Eh, inizio subito, eh, grazie della de domanda, e inizio subito sgombrando il campo da un equivoco abbastanza diffuso, cioè che il femminismo c'entri poco e niente con il welfare. Secondo me non c'è niente di più sbagliato, il welfare e i diritti sociali sono una questione centrale per il femminismo. Secondo me sono la questione in questo momento. In qualche modo lo sono sempre stati, perché il femminismo, a mio parere, rappresenta una delle matrici teoriche dei diritti sociali. Quando all'indomani della rivoluzione francese vengono, viene emanata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, le femministe, le protofemministe, sono... Uh, lì pronte a mettere in evidenza che quella dichiarazione è sì uno straordinario strumento di progresso per l'umanità ma ha anche un forte contenuto escludente perché taglia fuori le donne, i poveri e chi di fatto non riesce ad accedere ai diritti. È chiaro che eh, però quando i diritti sociali sono... Ehm, diciamo, venuti alla luce così come noi oggi li intendiamo cioè nelle costituzioni del secondo dopoguerra ehm, il femminismo se una parte del femminismo ha lottato per ehm, portare avanti perché per quei diritti fossero veramente riconosciuti fossero effettivi il femminismo non ha mancato anche di muovere delle critiche ehm, al carattere escludente che lo stato sociale conservava ehm, perché mh, la critica più emblematica in questo senso, come sappiamo, è quella di Carol Petman, che nel eh, contratto sessuato mette in evidenza che lo Stato sociale mantiene un, il, diciamo, un, come modello di riferimento il paradigma patriarcale, perché riconosce, riconduce i diritti sociali ai lavoratori salariati. E i lavoratori salariati sono in molti casi dei soggetti di genere maschile e che svolgono un lavoro, un lavoro appunto extra domestico, fuori dalle mura domestiche e quindi ai lavoratori salariati, per ogni lavoratore salariato c'è un gran numero di lavoratori e soprattutto di lavoratrici che svolgono altri lavori, il lavoro di cura per esempio, ai quali non sono riconosciuti direttamente i diritti sociali. Quindi se è vero che una critica femminista c'è stata ai diritti sociali nel corso del Novecento, quella critica era naturalmente tesa ad ampliare la portata emancipativa dei diritti sociali, certamente non a gettare a mare lo Stato sociale, che aveva avuto in ogni caso il merito di demercificare le esistenze dei soggetti, come ci ricorda eh, Genstein-Sprick Andersen, che è un grande studioso dei diritti sociali, cioè li aveva posti a riparo dalle vicissitudini del, del mercato. È successa però eh, una cosa singolare nel campo dei diritti sociali negli ultimi anni, che sono stati oggetto di una violenta eh, delegittimazione teorica, prima ancora che di un significativo ridimensionamento sul piano politico. Cioè il paradigma neoliberale, da una parte ha imposto dei significativi tagli allo Stato sociale, dall'altro ha contribuito, a, a in qualche modo delegittimato i diritti sociali, anche sul piano del senso comune perché? perché ha detto che i diritti sociali erano son, son, insomma, in fin dei conti sono troppo costosi sono diritti che costano che è certamente vero ma mi limito a ricordare che tutti i diritti costano anche, i diritti di, anche assicurare i diritti di libertà costano i diritti sociali costano di più certo perché implicano una redistribuzione della ricchezza, chiaramente. Assicurare un buon livello di sanità pubblica implica una redistribuzione della ricchezza all'interno di un paese. Assicurare un buon livello di uh, istruzione. Uh, gratuita e pubblica implica una scelta di redistribuzione della ricchezza di un paese lo Stato no, quando assicura i, quando intende assicurare i diritti sociali non si può limitare a fare da guardiano notturno deve appunto redistribuire la ricchezza e, mh, e il neoliberalismo non solo le politiche neoliberali eh, hanno in qualche modo eh, posto sotto attacco i diritti sociali i diritti appunto, all'istruzione, la sanità e anche e soprattutto i diritti del lavoro. Eh, al, I diritti del lavoro probabilmente sono stati quelli più sotto attacco degli altri perché tagliare i diritti del lavoro, al, ridurre le garanzie dei, lavori, dei, dei lavoratori significa rendere i lavoratori più ricattabili e quindi consente di agire sui salari. I salari non si, sui salari non si può agire così facilmente, lo si può fare più facilmente quando i lavoratori sono più ricattabili, per esempio quando non c'è una contrattazione collettiva, quando lo strumento privilegiato della contrattazione del lavoro non è la contrattazione collettiva e che è il modello che si è imposto negli ultimi anni, la contrattazione collettiva è molto meno la regola di quanto non lo fosse in precedenza, ebbene quando le cose vanno così i lavoratori sono più ricattabili, si può agire più facilmente anche sui salari. E da una parte le politiche neoliberali si sono tradotte in, in tagli significativi dei diritti sociali a tutti i livelli, dall'altro hanno delegittimato anche sul piano teorico i diritti sociali, sul, anzi sul piano del senso comune. Ecco, le, il neoliberalismo ha cercato di imporre il messaggio per cui i diritti sociali fossero in qualche modo inutili, perché paternalistici. E addirittura sembra che l'argomento, eh, che una parte del femminismo pensiamo al femminismo Lean In, abbia fornito degli eccezionali argomenti a questo uh, nuovo paradigma. Il uh, femminismo Lean In, uh, eh, che è praticamente diventata uh, una, una corrente molto rilevante del femminismo in tutto il mondo, il, il testo di Sheryl Sandberg che si chiama Lean In è stato tradotto in tantissimi paesi, anche in Italia, si chiama Facciamoci Avanti. E che cosa ci racconta? Ci racconta le storie, di le, le storie di queste donne di successo che con mille sacrifici riescono a raggiungere posizioni apicali nelle, ehm, nelle, nelle, nelle industrie, nel lavoro. Lo fanno chiaramente eh, con un grande lavoro di equilibrio tra l'impegno personale, l'impegno privato, il lavoro di cura, la vita professionale, ma alla fine ci riescono. E la morale della storia è di solito che le donne devono soltanto imparare a credere di più in loro stesse, che tutti gli ostacoli che agiscono nella vita delle donne sono ostacoli interiori. Questo è proprio un passaggio famosissimo del libro di Sheryl Sandberg. È un messaggio apparentemente ottimistico che nasconde un... Uh, um, messaggio, a mio parere, è terribile in realtà, perché dice innanzitutto che è il contrario di quello che giustamente prima sottolineava la professoressa Saraceno, cioè dice che le vite delle donne sono tutte uguali, cioè che è come se le donne fossero un'unica classe sociale quando poi le, le vite delle donne sono diversissime, come diversissime sono le condizioni in cui le donne vivono. Per cui se è vero che per qualche donna gli ostacoli per raggiungere eh, il pieno successo professionale, sto usando un termine in, che non mi piace, ma per rendere l'idea, sono solamente gli ostacoli interiori, per molte altre donne ci sono invece degli ostacoli materiali che impediscono il raggiungimento di certi obiettivi. O stiamo dicendo che la vita di una donna appartenente all'upper class americana incontra gli stessi ostacoli di una, vita, di una donna che è migrante, che arriva in maniera irregolare negli Stati Uniti, certamente no. E potremmo fare esempi del genere anche nella società italiana. E quindi, questo per dire che cosa? Che se non c'è una rete di diritti che sostiene la vita delle donne e in particolare di certe donne certi obiettivi sono di fatto irraggiungibili questo però che cosa ci porta a dire? che dobbiamo gettare il bambino con l'acqua sporca cioè che il, la riflessione la critica femminista al welfare è stato del tutto improduttiva, a mio parere no a mio parere deve essere invece recuperato il, uh, la razza della critica femminista al welfare, che era appunto quella di uh, voler ampliare la portata emancipativa del welfare. E tu giustamente mi chiedevi, ma come si può fare per ampliare la portata emancipativa del welfare? Semplicemente, innanzitutto, chiedendoci a quale istanza il welfare debba uh, rispondere. È vera la eh, critica femminista per cui il welfare eh, novecentesco è stato a lungo legato alla figura del lavoratore salariato. Ed è vero che quel welfare eh, in qualche modo scontava una... era in qualche modo... Si rendeva portavoce di un rimosso, che è quello del lavoro di cura e in generale di riproduzione sociale, cioè il welfare novecentesco non riconosce al lavoro di cura e di riproduzione sociale lo stesso valore che riconosce al lavoratore salariato. In molti casi non lo riconosce come lavoro, cioè fa come se il lavoro di cura non ci fosse. Eppure è quale eh, vicenda più del Covid ha dimostrato che il lavoro di cura è essenziale per la tenuta di una società. Cioè che il lavoro di cura, come ha sottolineato Nancy Fraser in tutti i suoi ultimi lavori, è il vero presupposto della società. Senza il lavoro di cura, senza che ci sia qualcuno che si fa carico del lavoro di cura e di riproduzione sociale, e nella società in molti casi sono ancora le donne, non si danno le condizioni per... La, eh, per il lavoro salariato. Cioè il lavoratore il salariato non riesce ad andare al lavoro ed essere produttivo se non c'è qualcuno che lo supporta grazie al lavoro di cura. Cioè che gli prepara la cena, che gli, prepara, che, che, che gli lava i vestiti, che si occupa di crescere i bambini. Chi lo fa? Nella nostra società in gran parte lo fanno ancora le donne. Le, eh, la, la, in questo, eh, e lo fanno, lo fanno ancora le donne, ed è mh, diciamo, considerato normale eh, che lo facciano le donne. La, eh, le le Posizioni che sono emerse durante il Covid confermano drammaticamente questo dato. Da una parte il lavoro di cura che è stato centrale è stato mh, praticamente ricondotto al privato, cioè è stato riportato completamente nella sfera del privato. Si diceva prima, tutto il lavoro di cura è stato riportato nelle famiglie, la cura dei bambini è stata riportata nelle famiglie, perfino l'istruzione è stata riportata. Nelle famiglie con effetti di disparità e di diseguaglianza inevitabili che secondo me non stiamo ancora registrando, ma che per esempio a settembre registreremo quando mi auguro riaprirà, eh, riapriranno le scuole e si tornerà alla didattica in presenza. Um, faccio solo appunto, apro e chiudo una parentesi sulla didattica a distanza, c'è stata, Uh, C'è stata per, in gran parte per buona volontà del, degli insegnanti e delle famiglie. Gli insegnanti si sono improvvisati educatori a distanza uh, e le famiglie si sono, uh, in modo particolare le madri, si sono improvvisate insegnanti. Lo hanno fatto tutti ugualmente bene? Chiaramente no. E a settembre vedremo per... Uh, per quanti eh, bambini e ragazzi questo periodo non abbia rappresentato un periodo di completa assenza di istruzione e non è solo una questione di digital divide che pure è presente nel nostro paese e che non è stato colmato perché il digital divide non è solo l'assenza dei dispositivi è anche l'assenza di competenze digitali che chiaramente non si potevano improvvisare quindi se anche sono stati inviati i tablet che comunque non sono arrivati a tutte le famiglie se un genitore non ha mai ha avuto accesso a internet e in Italia gli, le persone che non hanno accesso a internet sono ancora un numero significativo, è difficile che il giorno dopo riesca a seguire suo figlio nei compiti anche se uno gli ha mandato a casa il tablet. Tutto questo ha prodotto una quantità di diseguaglianza che ancora non è stata neppure registrata e che probabilmente verrà registrata solo a settembre quando, eh, ri, quando essa riaprirà la didattica in presenza. Eppure, nonostante appunto il Covid abbia reso evidente che eh, la cura è una questione centrale, non c'è stato alcun provvedimento che abbia reso, diciamo, un riconoscimento a questo lavoro di cura. Come mh, si ricordava prima, il... Le donne sono state le grandi... Prima si diceva non sono stati, eh, sono stati ringraziati i medici, sono stati ringraziati il personale sanitario, giustamente, non sono mai stati ringraziati gli operai. Non è, faccio notare che non è stato mai nemmeno ringraziato chi portava avanti il lavoro di cura nel, nel, nel privato, nei mesi della, de, della pandemia. Anzi, a un certo punto... Appunto, come la professoressa Saraceno ricordava, si è deciso di riaprire lasciando completamente alle famiglie l'onere di risolvere la questione della cura. Quando, appunto, molte, molti italiani e molte italiane sono tornati al lavoro, al lavoro fuori dalle mura domestiche, chi avrebbe dovuto occuparsi delle, dei bambini? Stato una, o dei ragazzi, o delle persone anziane. È stata una questione completamente lasciata alle famiglie, quindi la cura, che dovrebbe essere la questione politica per eccellenza, cioè se vogliamo riformare il welfare, creare un welfare più femminista. La cura dovrebbe essere la questione politica per eccellenza. Durante il Covid, la cura è diventata, è ritornata ad essere o si è confermata come questione completamente privata. E infatti, appunto, si è detto: bene, adesso riapriamo fase 2, si torna al lavoro, e non si è spesa una parola per spiegare a chi qualcuno avrebbe dovuto lasciare i bambini, visto che le scuole continuavano a essere chiuse, o le persone anziane o le persone disabili. Faccio una parentesi rispetto allo... Uh, ah, no, dico anche una cosa. Una parte di me, diciamo la parte peggiore di me, tende a sospettare che quando a un certo punto, uh, in piena pandemia, è stato concesso, fatto un riferimento ai congiunti, cioè la possibilità per le famiglie ha eh, la possibilità per i figli di rivedere i genitori e per i nipoti di rivedere i nonni, che è coinciso praticamente con l'inizio della, o comunque mh, diciamo, preannunciato la fase 2 della gestione della pandemia. Bene, la parte più sospettosa di me tende a pensare che forse quel omaggio ai congiunti ai nonni in particolare, che sono stati richiamati anche nei discorsi del premier, del premier non fosse proprio casuale, cioè non fosse solo l'omaggio alla famiglia tradizionale, di cui, potrebbe, di cui pure si potrebbe discutere, ma nascondeva anche un modo di risolvere una, una, quella questione della gestione dei bambini quando molti adulti sarebbero dovuti tornare al lavoro. Per cui ancora una volta la eh, rete di protezione e di eh, garanzia della cura in Italia è stata eh, offerta dai nonni. Ma in questo caso, eh, voglio essere abbastanza diretta, se questo è stato il calcolo è stato abbastanza cinico perché i nonni erano proprio le, le persone più a rischio eh, mm. Covid e quindi diciamo che è singolare che in un momento in cui a, a chiunque si chiedesse di starsene a casa, starsene al sicuro rispetto alle possibilità di contagio, si, si sia deciso di affidare, eh, di, di consentire ai nipoti di rivedere proprio i nonni. Chiusa parentesi sulla, uh, sulla questione appunto congiunti. Torno invece a parlare della, uh, di, come il di quale contributo possa dare il uh, femminismo per ripensare il welfare. Eh, sicuramente uh, il femminismo deve indicare per prima cosa una, la necessità di un cambio radicale di rotta. Il welfare è incompatibile con le misure di austerità. Cioè l'austerità è incompatibile con il, uh, con il welfare. E se c'è un, un solo merito che la pandemia ha avuto è, è stato quello di svelare, uh, di togliere il velo a tutti gli inganni del neoliberalismo sulla efficienza della sanità privata, sul, su tutti i corollari appunto della... Uh, cosiddetta razionalizzazione della spesa pubblica abbiamo sperimentato che eh, quando viene privatizzata la eh, sanità non è poi così efficiente e soprattutto che l'efficienza della sanità non è sempre compatibile con la tutela della salute abbiamo sperimentato che forse sarebbe stato il caso invece di potenziare la sanità pubblica così come di costruire più scuole pubbliche di assumere più insegnanti e adesso ci troviamo con un'emergenza da gestire. Come eh, può essere ripensato il welfare? Sicuramente appunto eh, con questa inversione di rotta e anche, politico, come dicevo prima, politicizzando la cura. Cioè, il problema è capire quale sia la questione collettiva, quale sia la questione politica collettiva che va affrontata. La gestione della cura è una questione politica e collettiva e come tale non può essere lasciata al privato. Naturalmente, qui si cade sempre in quel tranello per cui si dice «beh, però, se uno eh, fa solo le leggi e non cambia la cultura di un paese», può cambiare il welfare, ma per le donne eh, cambierà poco, perché è chiaro che va fatto anche un lavoro culturale, certamente. Così come se io stessi qui a dire che va fatto un lavoro culturale, uno mi potrebbe dire, beh, però bisogna cambiare anche le, le, le, le leggi. Certo, va fatta l'una e l'altra cosa. Io appunto da filosofa del diritto ritengo che il diritto e la realtà siano due eh, Due cose in profondo contatto. Il diritto ha una forza anche di trasformazione della realtà e uh, nel corso della storia l'ha avuto ma naturalmente il diritto non può essere completamente staccato dalla realtà. cioè Il diritto deve fare i conti con la realtà che si trova a normare. Per cui è chiaro che serve un lavoro culturale che va fatto per riequilibrare gli sforzi della cura all'interno delle famiglie e anche al di fuori delle famiglie, perché la cura non è una, una questione che riguarda le famiglie e basta. La cura, il lavoro di cura e il lavoro di riproduzione sociale è, un lavoro che riguarda, è, è una questione che riguarda la collettività. Quindi da una parte viene, deve essere fatto un lavoro culturale in questo senso, dall'altro questo lavoro culturale deve essere accompagnato da eh, riforme normative. Qualcosa il femminismo in questi mesi ha detto, per esempio immaginando un eh, reddito di cura, che è in parte è una cosa diversa dal eh, reddito di esistenza. Naturalmente sono eh, posizioni che, che andrebbero indagate con attenzione, che avranno sicuramente dei limiti. Però io ritengo che sia in ogni caso un buon segnale quello che venga accesa un, una luce sull'attività di cura, che è appunto come la povertà, come tante altre questioni, una questione politica e collettiva, e non una questione privata. Grazie. Grazie, grazie per questo intervento. Eh, andiamo, Passiamo a, a... cerchiamo un po' di allargare il campo dalla questione femminile eh, ad altre soggettività e in questo mi rivolgo alla dottoressa Bernardini che si occupa fra le altre cose di disability studies e quindi diciamo della condizione filosofico giuridica della disabilità. E le vorrei chiedere eh, come la crisi sanitaria e il lockdown hanno influito su alcune categorie sociali più vulnerabili e in particolare quali sono queste categorie sociali eh, più vulnerabili? E eh, in particolare penso alle persone con disabilità, eh, ovviamente, come, come dicevo. E, ma in generale a, a tutte quelle persone eh, la cui esistenza o qualità della vita dipendono fortemente eh, da eh, forme di assistenza mh, particolare. Possiamo dire che anche in questo settore la pandemia ha messo in luce eh, e ha, ha anche approfondito forme di disuguaglianza che erano già presenti nella nostra società? Eh, le do la parola grazie grazie, grazie mille eh, la... eh, il microfono il microfono era acceso si è rispento adesso è acceso ok ora per... la sento sì <ride> grazie eh, allora parto con una eh, riflessione una considerazione molto base cioè eh, mi sembra che ci siano due livelli di discorso, di riflessione, e di considerazioni quando eh, affrontiamo il tema della pandemia. Eh, da un lato abbiamo una visione che vede la pandemia come un'opportunità per sovvertire l'ordine esistente, eh, un'occasione quindi per rimettere l'immaginazione al potere. Mm, qui mi rifaccio un po' anche a quello che diceva Basaglia, un po' di tempo fa, ma che risuona attuale non solo per questo motivo, ma spero di renderlo più chiaro dopo anche per ulteriori ragioni. E in questo senso potremmo dire, in qualche modo, la pandemia è un'occasione per uscirne migliori di ciò che eravamo. E dall'altro, però, eh, è, la pandemia funziona esattamente nel modo che diceva lei, cioè come amplificatore di una serie di criticità esistenti sul piano culturale e non solo, a partire dal piano culturale, eh, per andare su un piano economico, sul piano sociale sul piano istituzionale. E quindi... Uh, in questo senso la pandemia funziona come una lente attraverso quale, la quale vedere come le diseguaglianze uh, siano state esacerbate con l'avvento della pandemia. E in relazione alle persone con disabilità, questa lettura della pandemia risulta quanto mai attuale perché anche in relazione a questi soggetti, a queste nuove soggettività, abbiamo in realtà un duplice codice, cioè da un lato è una opportunità per le persone con disabilità, dall'altro, però, è un motivo di ulteriore esclusione, discriminazione ed oppressione. In questo modo, quindi, eh, risulta evidente come la duplice narrazione relativa alla disabilità permetta di costruire i corpi e gli spazi in modo diversificato. Eh, è legittimo, in questo senso, temere che nel futuro prossimo si ponga un problema ancora più significativo di riconoscimento, in primo luogo, della soggettività, delle persone con disabilità e di tutela effettiva dei loro diritti. Però ci sono anche alcuni spiragli utili, ad esempio se analizziamo il piano Colau, ma ci torno tra un po'. E soprattutto l'importanza ehm, è data dal fatto che è un'occasione per parlare pubblicamente di disabilità e soprattutto di questioni che, sostanzialmente fino a tempi recentissimi, erano prima relegati soprattutto a, a un dibattito interno all'associazionismo di settore. A differenza delle eh, relatrici che mi hanno preceduto, che eh, muovendosi sul genere eh, in realtà danno per scontate alcune cose, alcune categorie, perché effettivamente di genere, per fortuna, si parla, ormai da un po' di tempo, io ho bisogno di recuperare un paio di categorie concettuali per provare a poi a sviluppare un ragionamento di cosa abbia significato la pandemia per le persone con disabilità. Perché, ehm, per quella che è la mia esperienza almeno, posso sbagliare, eh, quando si parla di modelli culturali di disabilità e di mutamenti di paradigma, si parla in realtà di un qualcosa che magari si eh, echeggia nel dibattito pubblico, ma che non è particolarmente conosciuto. Di norma, l'approccio che possiamo avere alla disabilità è, mh, andando per eh, grandissime linee, di due tipi. Una contrapposizione tra un paradigma modello medico e un paradigma modello sociale. Perché è importante recuperarli? Perché sono le griglie culturali attraverso le quali noi leggiamo la disabilità e le dinamiche disabilitanti. Quindi, eh, che cosa dice il paradigma medico? Eh, vige la presunzione che le persone con disabilità siano irrimediabilmente e inevitabilmente eh, sfortunate, inutili, oppresse, malate. Faccio riferimento qui a delle parole di un attivista per i diritti civili delle persone con disabilità, Paul Hunt. E quindi, qual è l'effetto? L'effetto pratico è quello per il quale le diseguaglianze che queste persone si trovano a vivere nel quotidiano sono naturali, sono necessarie, sono inevitabili appunto perché sono derivanti da una condizione corporea intrinsecamente eh, negativa, deficitaria, mancante. L dunque, l'umanità stessa di queste persone è mancante di un qualcosa, tant'è che è possibile metterne in discussione la dignità o la qualità della vita. La tragedia personale che affligge chi sia disabile e non solo, anche la sua famiglia, perché il lavoro di cura a cui è stato fatto riferimento negli interventi precedenti è un lavoro primariamente familiare e all'interno della famiglia è un lavoro di genere, fatto salvo anche il fatto che tutto il fenomeno del badantato pone anche qui un problema di discriminazione intersezionale. Dunque, eh, il, questa tragedia personale deriva da una condizione biologica che va vissuta nel privato, e che quindi permette in realtà di instaurare una relazione profondamente asimmetrica tra l'oggetto curato, cioè la persona con disabilità, e il soggetto che cura. Soggetto che cura che in realtà può essere anche qui declinato al plurale, perché possiamo avere, se consideriamo la cura in senso stretto, il medico, se consideriamo invece la care, la cura in senso ampio, allora appunto rientra in gioco la famiglia. Ora, accanto a questo modello, ne coesiste un altro, quello del modello sociale della disabilità, che deriva dall'attivismo per i diritti civili delle persone con disabilità. E In questo senso la disabilità viene fatta transitare dalla sfera medica alla sfera sociale, o meglio, alla sfera politica, perché la disabilità è vista come una discriminazione strutturale e quindi una diseguaglianza strutturale socialmente imposta che viene esperita da chi si abbia una disabilità. In questo senso, il riconoscimento della soggettività politica delle persone con disabilità ha permesso di riformulare il tema delle questioni afferenti alla disabilità e farle transitare dalla sfera dei bisogni al linguaggio dei diritti, in particolare dei diritti umani. È stata approvata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che è stata ratificata dall'ordinamento italiano del 2009, quindi non troppissimo tempo fa, e di mettere soprattutto in discussione e in evidenza il carattere ideologico della distinzione tra pubblico e privato. Qui vediamo come i temi del femminismo e della, della riflessione dei disability studies in realtà si intersechino con esiti non sempre coincidenti, anzi la maggior parte delle volte oppositivi. Ehm, perché? Perché anche all'interno del femminismo la soggettività delle persone con disabilità non è stata presa in considerazione. E in questo senso quindi le persone con disabilità sono tra i soggetti imprevisti a cui anche la riflessione di genere non si è rivolta per molto tempo. Modello medico e modello sociale sono due paradigmi attraverso i quali comprendere la disabilità e sono paradigmi compresenti anche attualmente. Non abbiamo avuto un superamento e un abbandono del paradigma medico. E questo, eh, questa precisazione mi serve per analizzare quello che è successo con il Covid, perché appunto si giustifica in questo modo la duplice lettura dell'avvento della pandemia in relazione alle persone con disabilità. Parto quindi da un aspetto decostruttivo, che è stato quello dominante durante il lockdown, per individuare poi alcuni elementi che possono individuare, che possono giustificare una sorta di cauta fiducia in relazione al fatto che il futuro possa anche costituire una sorta di opportunità, se giocato bene. Prima però preciso Uh, un paio di cose. Allora, do per scontato che sappiamo uh, che a grandi linee che cosa sia la disabilità, eh, ma soprattutto che abbiamo uh, chiara l'importanza di considerare come esistano diverse forme di disabilità, cioè che parlare di disabilità di sé non vuol dire assolutamente nulla, se non teniamo presente che abbiamo disabilità fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali, prendendo una delle migliaia di partizioni che possono essere uh, presentate, e che questo impatta in maniera diversificata proprio sulla discriminazione e l'esclusione delle persone con disabilità. Ad esempio, persone con disabilità intellettuali o psicosociali, o persone sordo-ceche, sono maggiormente esposte dal rischio di essere escluse dai servizi, sono maggiormente esposte a violenze e abusi, e vivono più di frequente all'interno delle istituzioni, che vengono considerate i manicomi nascosti della contemporaneità. È chiaro che in questo senso la distinzione tra queste persone e una persona pietraplegica è abissale. E quindi non abbiamo lo stesso impatto di esclusione e, di, e una, diversa, una stessa diseguaglianza. Ora, in questi mesi le istituzioni, l'associazionismo di settore e l'opinione pubblica sono stati tendenzialmente concordi su un dato. Cioè le persone con disabilità, assieme ad altri gruppi, sono tra i soggetti più vulnerabili al lockdown, dove la vulnerabilità è quella alla quale faceva riferimento la professoressa Pozzolo, cioè non una vulnerabilità intrinseca, ma una vulnerabilità imposta, è intesa quindi come una vulnerabilità patogena o una discriminazione di tipo strutturale. E ehm, uno degli ambiti maggiormente colpiti da questa discriminazione strutturale è stato quello relativo alla salute e alla prevenzione della salute e alle azioni poste a, eh, di risposta a misure di sostegno economico e sociale. Le persone con disabilità sono tra i gruppi anche maggiormente esposti al rischio di contagio e di morte. Innanzitutto ehm, nel piano Colau si fa riferimento alle vulnerabilità e secondo me è utile metterlo in luce perché credo sia una delle rarissime volte se non la prima in cui si fa riferimento alle persone rese vulnerabili, non in condizioni di vulnerabilità, non vulnerabili. E questo ci dice che l'idea di vulnerabilità che aveva in mente chi ha partecipato ai lavori preparatori, in qualche modo, era appunto quella di una discriminazione strutturale. E questo è ben spiegabile per un semplice fatto che tra i partecipanti alla task force era presente Gian Piero Griffo, che è una persona con disabilità, attivista per i diritti civili delle persone con disabilità, uno dei massimi esponenti italiani. Quindi, una logica partecipata, un'inclusione originaria, una partecipazione alla tavola delle trattative che ha prodotto una determinata cultura, un determinato approccio alla disabilità. Dove la pandemia ha impattato maggiormente il riferimento ai diritti delle persone con disabilità, o meglio, in modo disproporzionato, se così si può usare questo termine, ma in alcuni documenti si trova disproporzionatamente. Sfera della salute, dicevo. qui non si tratta solamente di combattere stereotipi culturali che sono espressione di una mentalità che nell'attivismo di settore viene considerata eugenetica, possiamo intenderlo in senso molto lato, secondo la quale quindi la vita della persona con disabilità sarebbe non degna di essere vissuta, ma si tratta anche di garantire l'accesso effettivo al diritto alla salute, individuando e rimuovendo gli ostacoli al trattamento. Alcuni elementi, accessibilità degli ambienti, diffusione di informazioni relative all'esistenza dei servizi e alla modalità di accedervi. Nell'ordinamento italiano non è accaduto ciò che è accaduto in altri stati, penso agli Stati Uniti, dove per la missione alle terapie intensive una delle eh, esclusioni categoriali era quella delle persone con disabilità. Da noi c'è stato tutto il dibattito re relativo alle raccomandazioni SIARTI, ma non c'è un'esclusione categorica di alcune categorie di persone. E lascio da perdere, perdere tutte le problematicità relative eventualmente alle linee guida, alle raccomandazioni. Ulteriore ambito di esclusione: l'istruzione. Ne parlava prima Anna Cavaliere in riferimento alla didattica a distanza. Cosa ha significato la didattica a distanza per i ragazzi con disabilità? C'è un problema di accessibilità dei materiali educativi. Nell'emendamento presentato al decreto scuola, che poi è stato inizialmente ehm, respinto e successivamente in realtà ehm, è stato recepito, si prevede la possibilità di reiscrivere gli alunni con disabilità nella stessa classe che hanno frequentato l'anno precedente. Ora, a quale modello di disabilità ci rifacciamo? Teniamo conto della relazione, dell'ambiente, inteso anche come ambiente umano, che... Uh, I bambini con disabilità si trovano a incontrare. Per inciso, uh, uno potrebbe, si potrebbe dire, si potrebbe obiettare, Griffo non ha detto nulla al riguardo. In realtà sembra che siano state le associazioni stesse a volere uh, l'inserimento di questa clausola. Qual è qua il problema? Il problema poi è un modello femminista e il, il problema di come gestire la disabilità stessa. Ancora, esclusione nella sfera lavorativa. È necessario fornire un adeguato sostegno finanziario, il sostegno al lavoro e il reddito, la previsione di congeli parentali, che in parte sono stati estesi, ma che comunque risultano sempre più necessari. Il problema della violenza è noto e la questione di genere, che la violenza costituisce un aspetto centrale, problematico del lockdown. Cosa accade nel caso di una donna con disabilità che già subisce forme di violenza secondo tassi esponenzialmente maggiori rispetto alle donne cosiddette normodotate? che non ha percorsi di fuoriuscita dalla violenza e che magari si trova davanti a centri antiviolenza inaccessibili. Se sono una donna sorda, come faccio ad accedere a un centro antiviolenza che eh, è raggiungibile solo telefonicamente? Sono ancora notizia il fatto che vengano aperti centri accessibili, centri antiviolenza, e centri specificamente dedicati anche a donne con disabilità. Perché è l'eccezione? È successo ad esempio a Bologna a giugno. Ultimo grande ambito, quello della istituzionalizzazione. Il tema è chiaramente quello dell'RSA e dell'RSD, che non sono realtà coincidenti, anche se il dibattito pubblico è spesso spostato sull'RSA. Eh, quando si parla di strutture residenziali, infatti, i discorsi su disabilità e sanità spesso vengono fatti convergere. Questa tendenza è pressoché inevitabile. Perché? Perché al compimento dei 65 anni, la persona con disabilità scompare, diventa una persona anziana non autosufficiente per le statistiche. E questo significa che abbiamo sicuramente un problema anche terminologico, ma abbiamo, è un problema di dati, ma che soprattutto al passaggio di status corrisponde un passaggio di servizi e competenze. Quindi queste persone vengono spostate in strutture diverse, con buona pace delle reti di relazioni, con buona pace di contesti che per loro erano familiari. Quanto è accaduto er in relazione alla RSA e all'RSD eh, assume rilievo anche, oltre per la drammaticità dei casi di cronaca su cui non mi soffermo, su altri fronti. Sul piano culturale abbiamo il classico problema della contrapposizione pubblico-privato e e della separazione eh, fisica e simbolica di chi non corrisponde al soggetto paradigmatico e dell'oblio relativo alla violazione dei diritti di chi è rinchiuso all'interno di queste istituzioni. Si è parlato in particolare di una amnesia collettiva per i diritti degli anziani e delle persone con disabilità e delle strutture residenziali come muri di silenzio. Mi sembra abbastanza emblematico. La dispensabilità delle vite di queste persone è resa ancora più evidente laddove la scelta politica diretta ad arginare il contenimento del virus è stata quella di segregare queste persone all'interno di luoghi che sono stati resi ancora più inaccessibili, in un'ottica di difesa della società, non di chi stava all'interno. La logica è inversa rispetto a quanto era accaduto con la peste. Non sono luoghi sicuri, sono luoghi insicuri. E di recente Ciro Tarantino ha ricordato il significato che è stato dato da Basaglia al termine istituzione negata, negata alla cura, ma anche negata dalla collettività, un rimosso l'esperienza pandemica ripropone l'analisi di Basaglia. Ehm, quello che, mh, da cui possiamo trarre una lezione è il fatto che è stata resa evidente attraverso la pandemia l'incapacità RSA di rispondere al bisogno di cura, in senso ampio, di queste persone. E questo rivela che l'emergenza a cui ci riferiamo è umanitaria oltre che, o prima che, sanitaria. Il dramma dell'RSA è ha quindi posto un problema di welfare, in un senso forse non perfettamente coincidente a quello messo in rilievo da Anna Cavaliere, perché quello su cui insistono le persone con disabilità ormai da un po' di tempo è il superamento della logica di del, un modello di welfare come assistenzialista, come basato sul bisogno, diciamo, e la proposta di un'adesione ad un modello di welfare generativo o di comunità, dove si ha la riscoperta dei servizi territoriali e l'attenzione concreta ai bisogni individualizzati della persona, non una predefinizione dell'offerta. Un welfare modellato quindi su un abitare sociale, che tra l'altro è anche più sostenibile da un punto di vista economico, perché costa meno. Eh, il problema qual è? Il problema è quello della presenza di grandi investitori privati, che chiaramente traggono maggior profitto da altre logiche, dalle logiche neoliberali. E, ehm, che quindi ehm, foraggiano, alimentano il fabbisogno di strutture protette. Nella RSA ogni posto letto frutta importanti redditi mensili e quindi chiaramente abbandonare questo modello non risulta eh, conveniente per alcuni. La sfida qual è? Quella di riconvertire i costi delle rette individuali per strutture protette in investimenti produttivi di salute e di sviluppo sul territorio e di Uh, rendere finalmente operativi quei modelli di budget di salute che sono da tempo presenti ma solamente in ambito in chiave sperimentale. Quindi è soprattutto in relazione a quest'ultimo aspetto e vado a chiudere che uh, si può guardare con cauto ottimismo il prossimo futuro. Da un lato la presenza di uh, esponenti di persone con disabilità che hanno il know-how necessario laddove si decide. Può... Uh, facilitare, favorire, quantomeno, l'affermazione di un modello culturale sociale di disabilità. E uh, questo è particolarmente evidente, ad esempio, anche in relazione al lavoro. E l'attenzione istituzionale, penso all'attenzione congiunta del garante per i diritti delle persone detenute private della libertà personale e dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno monitorato uh, le strutture residenziali e che stanno un programmando un lavoro di più ampio raggio per studiare il fenomeno e chiaramente prevenire la e contrastare la violazione dei diritti. Bene, questo sembra andare nella direzione appunto di un welfare che sia espressione di un modello culturale significativamente diverso rispetto a quello che si è avuto finora. Tenendo presente che si tratta comunque di una scelta politica, ma che è soprattutto una scelta etica, perché si tratta di prendere posizione eh, rispetto a quello che è il modello di interazione tra gruppi sociali che noi abbiamo in mente. Mi fermo qui così... Grazie, grazie per questo intervento. No. Eh, io avrei ancora molte domande, ho preso una pagina di appunti, eh, però siamo già arrivati eh, al punto in cui dovremmo chiudere. Eh, quindi in realtà cambierei un po' il programma e, e concluderei con un'ultima domanda... Uh, rivolto un po' a tutte uh, a cui vi prego di rispondere stando nei 5 minuti per non andare eccessivamente oltre uh, il tempo che ci eravamo prefissato dei 90 minuti uh, quindi stando a tutto, quello, a tutto quello che avete detto mh, vi vorrei chiedere uh, in che senso in che termini uh, questa situazione questa crisi e la situazione emergenziale che si è prodotta può produrre uh, un ritorno indietro in termini eh, di diritti, di diritti acquisiti, eh, in termini di eh, eguaglianza di genere, ma eh, in generale di diciamo di lotta alla disuguaglianza, quindi eh, quanti, quanti e quali passi indietro si possono fare in questa fase? Eh, ma anche eh, che cosa invece al contrario si dovrebbe fare? Che cosa mh, auspicate politicamente eh, che andrebbe fatto per eh, per far sì che questi passi indietro non vengano fatti e che invece eh, si cerchi di fare qualche passo avanti eh, va bene, ri, ridò la parola alla professoressa Pozzolo e seguiamo lo stesso ordine e, e va e, bene, 5 minuti per concludere, grazie grazie, molto, molto velocemente mi ricollego mh, molto rapidamente solo per diciamo, pensare ai passi positivi quelli negativi credo che siano molto evidenti eh, questa riflessione sull'idea diciamo, sull dell'abitare sociale, eh, io stavo leggendo in questi giorni eh, gli studi sulle diverse eh, epidemie, eh, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, eh, e quello che si ricava fortemente da queste, da queste analisi è come il controllo di tutta una serie di effetti negativi che esistono nel mondo come i virus, no? la loro diffusione, la malaria, voglio dire, cose che già conosciamo: eh, in tutta una serie di eh, occasioni è evidente che sono controllati, che sono eh, mantenuti diciamo, eh, ad un livello basso o ridotto rispetto a quello che possono eh, causare, grazie ad un lavoro tipicamente di cura e in larga parte svolto dalle donne. Eh, anche per ragioni eh, di differenza di eh, proprio di ruoli no? nelle società anche tradizionali e credo che lavorare proprio dando la parola alle donne, riconoscendole, eh, riconoscendo loro il posto eh, eh, da una parte e quindi mostrandole e eh, diciamo appunto attribuendole quello che, che, che effettivamente eh, meriterebbero sarebbe un grosso diciamo mantenere non, non so se si riesca ad andare avanti ma sicuramente un mantenere posizioni eh, ottenute poi mi unisco a quanto detto cioè credo che scuola e, e servizi siano fondamentali ecco. Grazie. Grazie, grazie professoressa Pozzolo. Eh, passo la parola alla professoressa Saraceno. Eh, no. Hai il microfono staccato, scusi. Speriamo che mi attaccasse lei. Eh, no, in larga misura cosa succederà? Dipenderà da noi, non in senso condividi da noi come cittadini e cittadine dalla nostra dalla capacità che avremo di influenzare il dibattito, di organizzarci possibilmente non ex post è una delle cose che mi ha un po' colpito quando vennero nominate le esperte, che hanno tutti questi gruppi di esperti che contano pochissimo perché pochi contano è quelli che decidono in politica ma comunque quando è stata una decisione esposta, cioè una reazione esposta, e lì io mi sono arrabbiata perché ho detto: Ma dove erano le politiche, per esempio, quelli, quelli che stanno nei luoghi dove si possono prendere delle decisioni, non bisogna sem sempre reagire dopo, bisognerebbe organizzarsi prima, prima per fare pressioni, per indicare priorità, o fare massacri. È una cosa che una serie di associazioni in queste settimane sta facendo per quanto riguarda i bambini e i ragazzi cioè di cercare di metterli nell'agenda perché sono spariti ecco, bisognerebbe fare qualcosa di simile c'è stata anche una maggiore tradizione nel caso eh, delle donne cioè di inserire nell'agenda eh, la questione della disuguaglianza di genere però con l'attenzione anche alle disuguaglianze tra donne, perché se non si, eh, perché se si ha una visione omogeneizzante che non vede le, le distinzioni, i conflitti, anche i potenziali conflitti, eccetera, è, è per niente, o va bene solo per alcune di noi, ma ci si dimentica di tutte le altre, quindi perdiamo. Ecco, si sì, è come Lenin eh, l'approccio, ma non, non è questo. Io sono un po' colpita dal fatto che eh, non, non si riesca a costruire una mobilitazione. Quindi, al di là delle singole proteste, degli appelli, mi chiedo, io sono piuttosto anziana, quindi non vorrei mai fare quella che dice i nostri clienti giovani, no? Perché ciascuna alle sue agende e i suoi modi di mobilitarsi però sento la necessità grazie anche noi ci auguriamo che, che questa mobilitazione avvenga e nel nostro piccolo cerchiamo di dare qualche input eh, anche se eh, solo culturale solo in termini di dibattito ma eh, ci proviamo eh, passo la parola alla dottoressa Cavaliere grazie grazie No, anch'io condivido le preoccupazioni che sono state già esposte. Ho, appunto, ne ho una in particolare: che, come ha detto Naomi Klein, il Covid diventi la tempesta perfetta del neoliberalismo per ridurre ulteriormente i diritti. Quindi direi che. Eh, deve essere tenuta alta la guardia adesso più, più che mai. Se proprio vi si chiedesse un'indicazione precisa su, che, su quale sia la priorità in questo momento, visto che prima si parlava di smart working... Io direi che innanzitutto se lo smart working continua ad essere, non dico la regola, ma una realtà per moltissime, eh, moltissime persone, andrebbe quantomeno regolamentato, ricordando che eh, appunto il lavoro di riproduzione sociale che viene posto in essere è il lavoro. Faccio eh, solo presente che al momento per esempio chi è in smart working di regola non ha accesso ad alcuna misura eh, di per aiutarsi diciamo, nella cura, nella cura dei figli, non c'è bonus babysitter, perché si presuppone che chi fa smart working possa tranquillamente conciliarlo con il lavoro di cura e di riproduzione sociale. E allora se il femminismo ha passato decenni a dire che quello è lavoro, due lavori insieme non si possono fare, se lo smart working deve continuare ad essere per, per molti una pratica eh, una, una realtà va assolutamente regolamentato e anche in fretta anche perché sottolineo che lo smart working riguarda le donne e anche gli uomini e che c'è in questo si realizza la femminilizzazione qualitativa del lavoro nel senso che rischiano di rimanere senza tutele gli uomini e anche, anche le donne dico solo questo, grazie Grazie, grazie a lei. Eh, per un ultimo, l'ultima relatrice, eh, l'ultimo intervento con cui chiudiamo la dottoressa Bernardini. Sì, io chiaramente condivido tutte le riflessioni che sono state appena svolte. Colgo la sollecitazione eh, fornita prima da Anna Cavaliere, cioè l'importanza di rimettere la cura al centro e i soggetti della cura. Chi tradizionalmente viene considerato oggetto di cura, ma in base a tutte le riflessioni fatte, in realtà diventa soggetto attivo della cura stessa, mi riferisco alle persone con disabilità ma anche alle persone anziane, e allo stesso tempo anche tutta la problematica relativa ai prestatori e alle prestatrici di cura, c'è ancora la legge, mi sembra sicuramente, c'è la legge della regione Emilia-Romagna, non mi sembra che sia stata ancora approvata la legge su caregiver, potrei sbagliare, ma è costantemente riproposta al centro dei dibattiti, ma poi non ne usciamo. È un problema dei lavoratori che lavorano anche all'interno delle strutture, perché c'è un problema di formazione, c'è un problema di sfruttamento, quindi anche uno sfruttamento lavorativo, ma è appunto il riconoscimento della cura come lavoro che permette di fare uscire dal sommerso tutta una, una serie di questioni rilevanti. Chiudo eh, rapidissimamente. Grazie, grazie, e grazie a tutte. Chiudiamo qui, eh, vi invito tutti e tutte a, seguirti, a seguire i prossimi appuntamenti degli altri Stati Generali e va bene, buonanotte. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie arrivederci.